Ricorda sempre, se mettere amici ben trovati, sì, all'interno sì. della Luxe, sì, sì. della conoscenza, ti tenta tanto, che tu sai. Va bene, io sono già dentro il sito e ti aspetto. Va bene? Bene. Chiudiamo la telefonata e la in diretta. Ok. Eh? E io ti seguo. Sì. Okay. Bacio. Bacio. Grazie. Buonasera. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. grazie. ciao. Ciao. ciao. ciao. Bene. Allora adesso eh, aspettiamo che qualcuno si colleghi in modo tale di capire anche se il microfono è aperto, se si sente, se è appunto bene, c'è uno spettatore già, Li vediamo un attimo, aspettiamo ancora un pochino. In modo tale che qualcuno si colleghi. E intanto volevo ringraziare l'Università LUX per la calorosa accoglienza. Siamo alla terza lezione e sicuramente voglio ringraziare Anna Tamburini-Torre e Enrico Ballantini che hanno creato questo stupendo canale e questa possibilità di divulgare cose importanti, cose che comunque sia fanno parte, sì, dello scibile umano, però anche di qualcosa che va oltre eh, quello che il nostro sapere umano eh, ci prospetta. Questa è una serata importante, volevo sapere se eh, funziona il microfono, è possibile avere una, un riscontro? Perché è un microfono nuovo e quindi volevo sapere se funziona. Mi sentite? Bene, perfetto. Allora la mia carissima amica e collega Anna mi dice che è tutto ok, che tutto si sente e, e quindi ancora si sente poco e come mai adesso adesso si sente va bene questo è un microfono professionale guardate mi sono attrezzata perché ormai si fa tutto internet quindi fatemi capire se riuscite ad ascoltare se va tutto bene ecco qualcuno mi dice che funziona Maria Giovanna mi dice che mi sente poco, alza tu il volume allora Maria Giovanna, probabilmente sei tu che senti poco, ecco, allora, bene, possiamo cominciare questa lezione, ricomincio da capo nei ringraziamenti perché non si dovrebbe smettere mai di ringraziare, mai, perché l'universo è uno specchio e quindi nel momento in cui noi ringraziamo, automaticamente riceviamo delle grazie lo sapevate questo benissimo allora possiamo cominciare queste nostre lezioni di metafisica che cos'è la metafisica l'abbiamo già eh, spiegato è tutto quello che va oltre lo scibile umano, quindi oltre la fisica. Questa sera però parleremo di qualcosa di molto importante. È importante perché? perché fa parte della nostra storia attuale, perché comunque sia attualmente la cosa fondamentale che noi eh, dobbiamo comprendere è chi sono, i, chi sono i maestri, chi sono i profeti e chi sono i falsi profeti. Perché? Questo è proprio il tempo dei falsi profeti e anche dei tanti maestri. Ma chi è un maestro? Che cosa fa un maestro? E soprattutto in questo momento storico, no? C'è una uh, particolare frase di Gesù che dice eh, «Beati voi» quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Per causa mia. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Ecco appunto. Allora questa frase di Gesù ci dovrebbe rallegrare, no? Praticamente. Anche perché Gesù è il maestro, è il maestro dei maestri, e quindi eh, voglio dire, la sua parola è una parola che non si può discutere, perché? Per un motivo semplice, perché è indiscutibile, perché è la via, la verità e la vita. Questo lo dico come mh, cristiana, ma lo dico per tutti, perché essendo appunto il maestro dei maestri, Cristo eh, non ha fatto altro che Portare una verità che dovrebbe essere ovvia, no? Ossia, ama il prossimo tuo come te stesso e non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Per cui, in questo uh, momento, in questa epoca così fiorente di guru che provengono da ogni angolo del mondo, risulta veramente molto difficile eh, riuscire a discernere chi realmente è maestro e chi invece si eh, millanta come tale. Quindi chi è il maestro e come si può riconoscere in questo mare magnum eh, il maestro vero da quello falso? Come possiamo discernere ecco questa cosa qui? Allora io in qualche modo ho cercato di tratteggiare quello che potrebbe essere un maestro spirituale e questo maestro spirituale è in realtà un maestro che non giudica, che non semina l'odio, nemmeno calunnia, e non attacca nessuno, e non uh, sminuisce il lavoro degli altri. No? Un vero maestro vede anche oltre le apparenze e quindi svolge eh, un servizio con il massimo disinteresse personale. Pensa sempre e unicamente al bene del suo discepolo, naturalmente un maestro spirituale ai suoi discepoli. Ma quanti maestri noi abbiamo incontrato nella nostra vita? Quasi quotidianamente noi incontriamo dei maestri, qualcuno che ci riflette qualcosa che noi in qualche modo possiamo accettare, rifiutare oppure modificare. Quindi è. Eh, un maestro che ci indica una strada, se stiamo facendo bene oppure male, ma il vero maestro spirituale mh, comunica con la saggezza e la conoscenza maturata attraverso la sua esperienza personale, ma soprattutto eh, con l'esempio, quindi ha sempre eh, un profondo rispetto eh, per i suoi allievi e per la libertà dei suoi allievi un vero maestro non ti attrae mai nel suo di tempio nel suo tempio interiore non, non ti ci fa entrare ma ti fa scoprire il tuo tempio interiore inoltre non ti rende dipendente da lui ma indipendente dal maestro stesso ossia ti rende libero un vero Maestro non si preoccupa se un suo allievo discepolo eh, supera oppure no alcuni ostacoli, però è il primo a gioire delle sue realizzazioni e ti fa crescere senza mai farti sentire piccolo e senza mai eh, farsi credere o sentire più grande. Questi sono degli esempi, ma eh, sono anche delle verità, nel senso che un vero maestro è un essere che non vuole insegnare a qualcuno, ma che sono gli altri che vogliono imparare da lui e non impone mai la sua parola attraverso la fede, ma eh, propone i mezzi per sperimentare la verità più che altro. tanto è vero che è distaccato dalle piccolezze umane e dalle bassezze del mondo e non respinge la critica. Poi adesso io sto parlando però voglio interagire con voi naturalmente perché per me è fondamentale che eh, ci sia un, un dialogo tra di noi eh, proprio perché possiamo eh, io imparare attraverso di voi e voi eh, imparare attraverso eh, diciamo, quello che, che appunto io desidero eh, proporvi ecco, e offrirvi in questo, in questo contesto. Quindi un vero maestro non ti guarda mai dall'alto in basso, non si nega e non si fa desiderare, ecco, non eh, pone né si pone delle domande se un allievo, un discepolo si allontana né tanto meno eh, se, eh, ne, lo calunnia oppure ne sminuisce il valore, ecco, agli occhi degli altri ma rispetta tutte le scelte tutte le scelte che fanno i, i suoi eh, interlocutori i suoi allievi, i suoi discepoli e fai in modo di metterti in condizione proprio di tirare fuori le tue ricchezze interiori quindi non ti dà dei consigli, ma ti dà degli strumenti per applicare e risolvere i, i conflitti personali. Quindi non è che ti promette qualcosa che non abbia realizzato già per se stesso, ti indica una via e, e quindi sta a noi percorrerla con le nostre possibilità, ecco soprattutto è anche un amico, un maestro, perché ti sta accanto nei momenti felici e, in, o, e nei momenti di sconforto, come potrebbe fare un amico vero, una vera amica, ecco. Inoltre rispetta le credenze altrui, quindi rispetta tutte quelle che possono essere le opinioni e le vedute di altri, non mortifica mai nessuno insomma della serie che non predica bene e razzola male ecco, un vero maestro non millanta né vanta neanche i poteri che può avere oppure le sue eh, facoltà straordinarie è umile è consapevole di potere a sua volta imparare proprio da, dai suoi discepoli quindi cosa aggiungere? A questa figura diciamo tratteggiata del maestro che ci fa intravedere eh, alcune caratteristiche che noi eh, abbiamo individuato per esempio nel grande maestro Gesù ma anche in altri maestri che possono essere Siddhartha Godama, il Buddha storico oppure in Yogananda o altre eh, persone, altri maestri che in questo contesto magari non cito ma ci sono stati ma che sulle tracce di Gesù hanno percorso diciamo, lo, stesso, lo stesso sentiero e quindi si sono dimostrati nei confronti dei loro discepoli nello stesso modo hanno seguito la via del maestro, dei maestri e quindi di Gesù una cosa che volevo aggiungere, no? che eh, siamo in un momento storico di grande trasformazione, no? Per millenni eh, gli uomini si sono interrogati proprio sulla scopo della loro esistenza, di chi siamo, da dove veniamo, dove stiamo andando. Però eh, in questo momento eh, ci stiamo anche domandando, perché sorge questo sospetto, che mh, questa domanda mh, che noi ci poniamo sia eh, errata e quindi il problema non è dove, eh, ma Quando è iniziata tutta questa storia? Quando è iniziata la storia umana della quale noi riusciamo in qualche modo a raggiungere attraverso la nostra mente l'inizio? È proprio per questo che è importante la conoscenza della metafisica, proprio perché è probabile che siano giunti i tempi per la realizzazione di antiche profezie quindi queste profezie che preannunciano un'era di pace di pace e di giustizia, nonostante quello che in qualche modo la società, il mondo, la stampa, i governi vogliono proporci, noi sappiamo che proprio tutto questo è la fine di un inizio di un'era di pace e di giustizia per esempio i sumerologi definiscono questo eh, questo tempo proprio per opera del dio della saggezza questo che cosa significa significa che noi dobbiamo sviluppare una saggezza maggiore quindi eh, attraverso eh, la nostra consapevolezza la consapevolezza ci deve condurre alla saggezza quindi alla saggezza delle azioni che dobbiamo fare in questo momento così straordinario apparentemente difficile ma bellissimo e questo momento viene descritto nella Bibbia da Isaia proprio come i tempi in cui le nazioni trasformeranno le spade in arate e i popoli non conosceranno più le guerre che è anche simile ad una promessa islamica e che un giorno la giustizia divina brillerà su tutta la terra e non vedremo più nel lance, nelle buche che si levano, ecco, questo è un po' quello che tutte le religioni ci, con, ci dicono e, e che percorrono vie diverse che conducono però a Dio e quindi a questa libertà da qualsiasi tipo di schiavitù. Tant'è vero che questo viene proprio descritto nell'Apocalisse di Giovanni. E, in modo molto tratteggiato, però senza addentrarci nell'Apocalisse di Giovanni, noi continueremo a parlare proprio di quello che sono i profeti e soprattutto cercheremo di scoprire anche come sono i falsi profeti e come si manifestano questi falsi profeti, che in questo momento imperversano. Quindi sta a noi eh, svegliare le nostre anime dormienti che sono ipnotizzate da questo mondo che vuole paralizzarci e che alimenta la paura. E dobbiamo tornare per questo proprio all'origine di chi siamo veramente e di quelle leggi spirituali che sono le fondamenta della vita, quella vita vera che supera tutte le barriere ostili di coloro che vogliono imprigionarla. Per esempio, eh, quello che noi stiamo aspettando e che comunque sappiamo che sarà, perché tutto quello che eh, ci ha raccontato, che eh, ci ha mh, detto il Maestro e Profeta Gesù, è il suo ritorno e quindi il ritorno di Gesù alla fine dei tempi è profetizzato nel Vangelo e proprio nelle lettere eh, e nell'Apocalisse. Quindi, come interpretare eh, queste parole e soprattutto come facciamo a riconoscere un vero profeta da un falso profeta? Se c'è qualcuno che vuole porre delle domande, io sono qui, perché questo sarà un diverso. arricchirà sicuramente usciremo arricchiti da tutta questa nostra conversazione di questa sera perché è importante proprio questo allora qui mi sta dicendo controlla la tua connessione a internet voi mi, mi sentite bene spero proprio di sì eh. Allora vedo che già siete abbastanza e cominciate a porre anche delle domande il che è molto, molto positivo perché noi dobbiamo diventare tutti maestri di noi stessi e questo è quello che ci dice il maestro Gesù voi farete delle cose ancora più grandi di quelle che ho fatto io quindi dobbiamo seguire anche questi esempi e, queste, eh, e questo percorso allora, vediamo un po'. E dunque, mh, Raffaella, che era presente a tutte le altre lezioni, questo mi fa molto piacere, dice che il vero maestro si comporta come Socrate, pratica la maieutica, fa emergere la verità che è dentro ogni discepolo ed è vero. Tant'è vero che. dei grandi eh, comunicatori e eh, eh, quindi hanno proposto eh, una verità eh, che scomoda, scomoda per tutte le epoche tant'è vero che quasi tutti hanno fatto una brutta fine io sto leggendo adesso le vostre domande quindi da Socrate a Gandhi a Martin Luther King, a Nelson Mandela a tutti coloro che in qualche modo hanno cercato di eh, combattere contro un autoritarismo e contro una schiavitù dell'essere umano, hanno fatto una fine che, non era, eh, che era prevedibile ma che non era giusta ovviamente, no? Però noi sappiamo che quei tempi sono terminati, quindi è il momento anche della verità. E questa verità esce fuori in modo molto prepotente. Prepotente perché dobbiamo assolutamente alzare la testa, no? Dobbiamo stare proni e accogliere tutto quello che ci arriva e tutte le tegole che ci arrivano. Allora Raffaella dice, secondo alcuni il nuovo Gesù è già nato, tu ma cosa ne pensi? Allora, io penso una cosa, se noi vogliamo parlare di Gesù come il Gesù, quello che è già arrivato sulla terra e purtroppo è stato accolto male, ma perché è stato accolto male? Perché quello che lui intendeva fare era il risveglio dell'essere umano. Quindi ogni volta che qualcuno arriva per risvegliarci, sicuramente non sta bene ai sistemi che in qualche modo eh, ci opprimono. Allora, secondo alcuni sì, è vero, il nuovo Gesù è già nato, però noi dobbiamo fare molta attenzione, perché se noi eh, identifichiamo qualcuno che è già nato e in qualche modo non si rivela, o non è il momento, oppure non è quel Gesù che noi dovremmo riconoscere. Eh, noi dobbiamo imparare a fare talmente tanta pulizia interiore per accogliere questa grande presenza e nello stesso tempo ehm, saperla riconoscere, perché quella dovrà essere la nostra. Particolarità è eh, purificarci eh, talmente tanto interiormente da eh, riuscire a capire quali sono eh, le parole vere da quelle false. Molto spesso i falsi profeti utilizzano delle parole suadenti. Questo accade anche, per esempio, nei movimenti settari, no? quando si segue un guru, una persona che inizialmente ti fa. Eh, ti circonda di amorevolezza e di compassione. Nel momento in cui ti trovi poi in questo circuito eh, chiuso e eh, serrato, ti rendi conto che quelle che erano parole suadenti, ad un certo punto, eh, scusate, dice alzate il volume per favore, si sente poco. Io sto strillando, ho il microfono davanti, e spero che adesso si possa sentire meglio. Cosa mi dite? Si sente poco. Allora, parlerò a, ad alta voce. Più di così io non so eh, che cosa fare. Gli altoparlanti sono al 92%. Vediamo, adesso li alzo un po' di più. Si sente meglio adesso? Penso di sì. Quindi che cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che dobbiamo eh, riuscire a eh, fare una pulizia interiore eh, abbastanza eh, diciamo, profonda per poter eh, discernere eh, il vero dal falso. Ecco, così si sente bene. Scusatemi, purtroppo queste sono le tecnologie casalinghe perché ovviamente eh, gli strumenti che avevo a disposizione una volta eh, erano altamente tecnologici, adesso lo sono un po' meno, però quello che è importante è che siamo tutti insieme e che voi appunto mi diciate se eh, va bene oppure no, questa è la cosa fondamentale quindi adesso si sente meglio meno male e michela dice gesù ritorna nella gloria così come è asceso con le sue schiere celesti nel suo corpo glorioso questo è quello che noi auspichiamo tutti quanti no? noi stiamo aspettando proprio questo ma stiamo aspettando non con le mani in mano stiamo aspettando e con gioia, ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare, proprio aspettare con gioia questo arrivo, questa gioia che comunque ci vogliono togliere, ma che noi con grande forza di volontà quotidianamente cerchiamo invece di, di ritrovare. Quindi a questo punto vediamo un attimo questi falsi profeti, come, si, come arrivano qui da noi e, e come in qualche modo eh, dobbiamo riuscire ad individuarli. Sulle parole di Cristo, no? sulle parole di Gesù, quello che lui dice è guardatevi dai falsi profeti, profeti che vengono a voi in veste di pecore ma dentro sono dei lupi rapaci. E poi ci dice anche un'altra cosa importante, che noi riconosceremo eh, questi falsi profeti dai loro frutti. Quindi nel momento in cui, quali sono, possono essere i frutti? La restrizione, la schiavitù e la eh, voglia di sopprimere l'altro, la divisione. Quindi questi falsi cristi, no? Questi falsi profeti eh, potrebbero anche fare dei portenti miracoli, perché questo è quello che ci dice anche Gesù Cristo. E, e quindi però non dobbiamo confonderli con quelli, con il vero profeta, perché tenteranno di confondere anche coloro che appunto eh, stanno facendo un percorso diverso. Quindi, come possiamo riconoscerli? Eh, li possiamo riconoscere in questo modo. Mm, si intendono di solito quelli che seminano errori, oppure mm, la Bibbia ci spiega, la Bibbia di Gerusalemme, che sono dottori di menzogna, che seducono il popolo con, farse, con false sembianze di pietà. Per esempio, eh, oppure... Quelli che perseguono dei fini personali, quelli che sono interessati, che sono impostori, che sono dei trafficanti della parola di Dio, che traggono vantaggio dalla parola di Dio, sono quelli che magari simulano delle virtù che non hanno e con questa mh, finzione ingannano chi non li conosce, insomma si presentano in vesti di pecore come dice appunto eh, Gesù, e come se appartenessero all'ovile di Cristo e fingono magari zelo per la gloria di Dio, ma cercano invece la propria gloria, che tramano proprio per la rovina <ride> di, questo, di questo gregge. Ecco, Per esempio, San Tommaso d'Aquino spiega che i falsi profeti vengono chiamati lupi rapaci. Perché, proprio perché vogliono nuocere agli altri e, e aggiunge anche, anche che agisce eh, come strumento ma sicuramente non come strumento di Dio ma come strumento insomma di, de, del demonio quindi eh, la ragione profonda per la quale vengono chiamati appunto falsi profeti è, è proprio questa, è proprio per il loro modo di fare, è per il loro agire, è per il loro agire per il nostro bene e che invece nasconde questo bene che loro intendono una cattiva intenzione. Quindi noi questo dobbiamo comprendere, dobbiamo capire quali sono le intenzioni che ci sono dietro alle parole che si nascondono dietro alle parole divine, alle parole di Dio. Però sappiamo pure che il profeta è quello che predice il futuro, no? E è quello che parla a nome di Dio e che è ispirato e incaricato proprio da Dio per esempio nell'Antico Testamento i profeti preparavano questa venuta di Cristo che, e lo predicevano lo predicevano anche nei suoi particolari però eh, perché non è stato riconosciuto Cristo quando è arrivato perché è arrivato in sotto umili spoglie quindi voglio dire, la sua ricchezza non era eh, una ricchezza esteriore, ma era una ricchezza profonda, immensa, infinita, interiore. Quindi quello che noi dobbiamo iniziare a fare è guardare con nuovi occhi e non guardare le apparenze, ma andare oltre l'apparenza, se vogliamo questa volta riconoscere Cristo. Quindi tutto ciò che in qualche modo la società, eh, gli stereotipi, il pregiudizio potrebbe accecarci, noi dobbiamo pulire i nostri occhi, dobbiamo pulire il nostro, la nostra eh, coscienza, il nostro spirito, questo è quello che dobbiamo fare, ma come fare a purificare, a purificarci? e intanto eh, trovando dentro noi stessi quella essenza divina, quella essenza innata e divina che Dio ci ha conferito. Noi ci dimentichiamo troppo spesso di essere degli esseri divini, scusate il gioco di parole, noi ci dimentichiamo della nostra divinità, del nostro Cristo interiore, quello che noi invochiamo non fuori, ma dentro il nostro cuore, quello che quel bambino, diciamo, che è nato pochi giorni fa, che si riflette nel nostro bimbo, quello che è nei nostri cuori. Quindi, a volte io penso una cosa, penso che in ogni bambino che nasce, noi dovremmo vedere un Cristo Gesù, perché quel bimbo che nasce è un bimbo creato e voluto da eh, questa grande, eh, grande energia potente che è Dio, che molto spesso viene ridicolizzato, viene ridotto un po' a una sorta di eh, babbo natale, eh? E quindi si perde questa visione assoluta di questa immensità. Questo perché appunto siamo troppo coinvolti dall'esperienza umana. Questa esperienza umana però è, è arrivata alla frutta, diciamo, e quindi dobbiamo ritornare a questa nostra essenza divina. Quindi questi nostri profeti, i veri profeti, eh, richiamano alla fede, alla fede in Dio, alla purezza anche dei costumi, che non significa essere moralisti, ma a, a una condizione di pulizia interiore ed esteriore nello stesso tempo. Quindi questo... Questo ci esortano a fare eh, i profeti, ci esortano alla conversione, a convertirci, a ritornare all'essenza di noi stessi. È proprio per questo che i profeti trovavano delle resistenze, ma eh, queste resistenze si riflettono ai giorni nostri, ecco, proprio perché eh, a un certo punto... Eh, Qualsiasi vero profeta teme per la propria incolumità, al di là eh, di tutto quello che sta uh, accadendo. insomma, Mentre invece è tipico dei falsi profeti il tentativo di lusingare, di illudere, oppure tranquillizzare, narcotizzare le coscienze. Questo per piacere agli uomini quindi si allineano a tutto quello che può piacere agli uomini e questa è, è una cosa che possiamo riscontrare in molte persone che si propongono appunto come persone di Dio, no? A coloro che ci fanno credere delle cose vane e, e che appunto ci, inducano, ci inducono a a credere a degli idoli falsi per esempio dei falsi idoli allora se ci sono altre domande io sono qui e aspetto le vostre le vostre domande Oh, qui ho anche questa sera una persona speciale per me, molto speciale, e, e vi dico anche chi è, a parte Enrico Balantini, c'è la mia amica carissima Sanda Sudor che mi dice Ciao Mara, ti sento, ti sento anche oltre. Perfetto, sono contenta. Sono contenta che tu possa ascoltarmi e sono contenta soprattutto che tu sia qui questa sera. E spero che tu abbia seguito anche dall'inizio, Sanda, quello che appunto stavo eh, dicendo, no? E quindi eh, questo è, è molto importante perché è un momento topico, è un momento topico per fare discernimento. Graziella mi dice, io riconoscerei i profeti se al primo posto mettono il denaro alla spiritualità. Sbaglio. Allora i falsi profeti molto spesso appunto si presentano sotto un vello da pecora. È chiaro che, eh, voglio dire... Eh, chi chiede danaro in cambio di eh, preghiere, eh, previsioni per il futuro e tutto ciò che riguarda diciamo, la eh, fragilità umana, cioè l'uomo ha sempre bisogno di sapere che cosa accadrà domani, ecco, cosa ci riserva il futuro e in questa corsa diciamo, verso il futuro, verso la comprensione e sapere cosa accadrà domani noi perdiamo molto spesso la visione dell'oggi e quindi questa visione dell'oggi eh, ci fa perdere diciamo, quella eh, possibilità di fare di ogni giornata un'opera meravigliosa qualcosa di stupendo perché invece di ripetere dei gesti quotidiani nel momento in cui noi e riusciamo a comprendere che questa giornata che abbiamo a disposizione è l'unica giornata per fare quella cosa che noi avevamo desiderato da tanto tempo quindi quando noi anche vogliamo una previsione per il futuro ci rivolgiamo noi tanta gente si rivolge a coloro che intendono in qualche modo prevederlo questo futuro ma il futuro è il nostro e quindi soltanto noi possiamo sapere che cosa accadrà domani quindi dobbiamo diventare profeti di noi stessi questa è la cosa fondamentale ed è per questo che questa sera siamo qui e, e ci stiamo incontrando proprio per, eh, per sorprenderci di noi stessi e di quello che possiamo trovare dentro questo nostro scrigno. Questo è il punto fondamentale ed è per questo che eh, ogni giorno, ogni giorno, eh, tentiamo di fare qualcosa eh, di nuovo. Ecco, noi dovremmo tentare ogni giorno di fare qualcosa di nuovo, per essere nuovi tutti i giorni per non ripetere le stesse cose ogni volta chiedendoci eh, se eh, ripetendo le, le stesse cose possiamo cambiare il nostro futuro. No, se noi ripetiamo le stesse cose non potremo mai cambiare il nostro futuro perché è, è un modo passivo di vivere. Noi se vogliamo cambiare, se c'è qualcosa che vogliamo cambiare in questo momento di noi... In questo momento di noi possiamo cambiare, dobbiamo fare qualcosa di nuovo e quindi non ripetere sempre, dobbiamo percorrere strade nuove. Queste strade nuove ovviamente devono essere eh, illuminate, ecco, devono essere illuminate da una luce che brilla, che brilla forte, deve brillare questa luce, dobbiamo trovare la luce giusta. E non sto parlando di elettricità o di energie rinnovabili, sto parlando di un'energia che è molto più grande, che è un'energia che non ha confini e soltanto da questa energia noi possiamo attingere. Michela eh, Nuvoli dice, Gesù ha pure detto che, che non è contro di, ah, chi non è contro di me è con me quando gli apostoli volevano impedire ad altri di agire in nome suo perché non era uno di loro. Certo, credo che il Padre Buono apra diverse vie per raccogliere il più grande numero, numero di figliol prodigi. Prodigi. Certo, si deve aprire il cuore a Gesù, unico nome nel quale possiamo essere salvati. Sì, certo. Certo, certo, Michela, io stavo tentando di eh, leggere, sai, sono miope, quindi mi metto gli occhiali, però poi è sempre un po', un po' mh, difficile leggere bene, no? Quello che, voi, quello che voi mi scrivete. Ecco, appunto, dice Gigliola, essere co-creatori di noi stessi. Infatti, noi siamo creature e creatori. È per questo eh, che... Dobbiamo discernere, possiamo discernere il vero dal falso, dipende da noi quello che vogliamo creare ogni giorno, no? Quindi questo è importante, che noi iniziamo a creare qualcosa eh, di nuovo, qualcosa che in qualche modo ci renda soddisfatti della vita che stiamo conducendo. E questo è importante, al di là delle cose che ci accadono ogni giorno, perché ognuno di noi ha, ha la sua pena, e questo lo sappiamo, ma noi dobbiamo andare oltre queste pene, cioè dobbiamo comunque di queste pene fare una virtù, nel senso che eh, andare oltre, perché sappiamo che quello che noi vediamo in questo momento è soltanto una vista parziale. Noi abbiamo una vista parziale. Nel momento in cui inizieremo a illuminare la nostra vita attraverso questa luce infinita, noi possiamo vedere oltre quello che vediamo oggi. E quindi possiamo riconoscere i frutti buoni o i frutti cattivi di un vero profeta o di un falso profeta. Un vero profeta, per esempio, conduce proprio alla riconciliazione di tutte le nostre parti. Un falso profeta semina invece dei dissensi, delle divisioni, crea le fazioni. Il falso profeta ci vuole allontanare da questa sorgente, da questa sorgente infinita e ci vuole allontanare da Cristo, da questo Cristo, Gesù, ma anche dal nostro Cristo interiore. Ci vuole allontanare da noi stessi. E, questo, e questa è la cosa più grave, quello che, è, che può accaderci, di allontanarci da quello che noi siamo veramente. Quindi, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, io sono qui, a vostra disposizione, per quello che posso, ecco, per tutto quello che posso. Allora, dice sempre Raffaella, dato che Gesù si rivelerà a chi già lo aspetta, cosa possiamo fare, praticamente, per effettuare un'efficacia pulizia interiore grazie e grazie a te allora io eh, quello che ti posso dire è quello che faccio io eh, perché ognuno ha la sua metodologia chiamiamola così no la sua modalità allora io ho avuto un periodo dove pregavo tanto incessantemente a voce alta dovevo sentire la mia voce e se non facevo determinate preghiere, non mi sentivo a posto, eccetera. E, ed era l'inizio, diciamo, di una, eh, di una strada che in qualche modo io cercavo. Ecco, però poi a un certo punto, dopo tantissime preghiere, mi sono stancata. Mi sono stancata anche di sentire la mia voce. E quindi ho iniziato ad avere un atteggiamento più introspettivo. Nel senso che questa preghiera, per poter funzionare, ho potuto verificare che dovevo realizzarla dentro di me. E quindi attraverso questa interiorizzazione di questa preghiera che era fatta, non di troppe parole, ma di eh, poche parole eh, calibrate, efficaci, ecco, e attraverso questo eh, sentivo di eh, più la mia profondità. Ecco. Poi ho iniziato ad avere dei momenti di meditazione profonda, di grande meditazione. Ossia, eh, come posso dire, le ho, le ho tentate tutte le strade per arrivare ad avere più fede. Ecco e a chiedere quelle cose giuste poi a un certo punto dopo parecchio tempo mi sono accorta che per rivolgermi a, questo, a questa fonte di grande energia dovevo soltanto aprire gli occhi affacciarmi alla finestra e vedere questo creato vedere la natura riconoscere in tutto e in tutti questa divinità e ho iniziato a percorrere anche questo cammino diciamo no sforzandomi anche di vedere nel mio prossimo questa divinità cercando di purificare i miei occhi la mia mente di mandare via i pensieri che non erano giusti, quelli che in qualche modo si insinuavano nella mia mente e mi facevano stare male. E pian piano ho trovato diciamo un modo giusto per comunicare con, eh, con questa sorgente, ecco, per purificare <ride> la, mia, la mia anima in qualche modo. Però diciamo che fa parte tutto di un percorso attraverso la creatività. Cioè noi possiamo eh, effettuare questa diciamo, pulizia attraverso l'arte. Per esempio c'è cioè la mia amica Sanda Sudor che è una grande artista e ah, dedica tutte le sue opere a, a sua figlia che in questo momento è in un'altra dimensione ma che comunque è presente e quindi attraverso lei questo sentiero questo cammino eh, cerca di ricongiungersi con eh, questa sua creatura e molto spesso ci riesce però ognuno di noi ha un suo modo una sua modalità ecco io vi sto dicendo quello che io cerco di fare ogni giorno perché ogni giorno noi ci alziamo e, e facciamo diciamo la doccia ci laviamo i denti facciamo comunque quelle cose che sono eh, che vanno bene per la pulizia del nostro corpo ma la stessa cosa eh, vale per la pulizia dell'anima quindi eh, questo è allora graziella mi dice le vorrei fare una domanda anche se non è inerente dice ma chi legge il futuro con le carte angeliche facendosi anche pagare quanto c'è di spiritualità lo chiedo perché molte vengono tratte in inganno allora io eh, cosa vuole che le che le dica ti di no ti do del tu eh, Graziella allora cosa cosa posso dirti e... cioè le carte angeliche cioè, io intanto mi chiedo eh, perché una persona deve andare a farsi le carte angeliche e pagare cioè, ma a volte io mi chiedo pure perché una persona eh, va a farsi fare le carte, ecco, oppure, cioè io conosco la risposta del perché le persone a vanno a farsi fare le carte, perché hanno bisogno di eh, sentirsi dire quello che vogliono sentirsi dire, quindi eh, di sapere che cosa accade nel futuro ecco io quando scrivo i miei saggi e faccio una panoramica i miei saggi molto spesso sono scientifici a volte sono spirituali e scientifici nello stesso tempo e si rincontrano e, e sulla base della ricerca scientifica e spirituale prospetto delle cose che poi dopo si verificano ma non perché io sia una veggente, perché su certe, su certe basi di ricerca è indubbio che accadano certe cose. Però come tutte le previsioni, eh, che queste non sono previsioni carte o cose varie o palla di vetro o, o medianico, che, eh, sono delle previsioni sociologiche dove stiamo andando ma con una vista diciamo limitata no? quindi è chiaro che se noi andiamo a farci fare una previsione per il futuro ci andiamo perché vogliamo essere tranquillizzate quindi questa tranquillità che dovremo trovare dentro noi stessi perché noi sappiamo già quello che ci riserva il futuro. Poi ci sono naturalmente le, le divinazioni, quelle che si usavano nel, nell'antico Egitto e nelle grandi civiltà, c'erano le divinazioni, però se noi già cominciamo a studiare i Vangeli e ce ne potrebbero bastare quattro senza andare a guardare anche quelli apocrifi e tutti gli altri e gli altri evangeli, perché se non riusciamo a intravedere nelle parole di Cristo quello che lui dice e c'è tutto ci sono tutte le previsioni del futuro possibili e immaginabili perché tante cose che io so le so perché ho iniziato a spulciare e a studiare, a cercare di capire quello che c'era dietro queste parole, ma non solo dietro le parole del Vangelo, ma anche di altri testi sacchi, sacri. Per esempio i Veda, i Veda Vedanta, che sono dei testi millenari, sono manoscritti in eh, e, e, testi scritti in sanscrito, quindi è una lingua che non può essere falsata in qualche modo. Così come in altri testi sacri c'è tutto scritto. Ah, ecco, e infatti aggiunge eh, eh, Graziella, è quello che intendevo io sulle carte angeliche con relative canalizzazioni. rivolgono proprio a, a questi guru. E appunto eh, c'è una grande ricerca spirituale e questa grande ricerca spirituale fa fiorire queste commistioni e queste miscellane di credenze comprese appunto le canalizzazioni. Queste canalizzazioni anche e attualmente oggi sono ascoltate sono ascoltate eh, da molte persone e coloro che canalizzano eh, canalizzano secondo diciamo, quello che dicono loro eh, delle presenze angeliche oppure altri ecco eh, senza entrare diciamo scendere nei particolari no? senza fare nomi o fare citazioni particolari e, tutto quello che poi in qualche modo è un ritorno economico è importante verificare perché mh, chi canalizza, di che, cosa, di che cosa vive ecco, diciamo qual è la sua professione al di là della canalizzazione per quello che io penso, per quello che, mh, che ritengo giusto eh, suppongo che eh, se eh, un canalizzatore in qualche modo raccoglie anche delle, delle offerte delle offerte eh, non lo so io penso che eh, dovrebbero essere un servizio le canalizzazioni però poi dopo accade tutt'altro e questo è il punto quindi Fate voi diciamo, una considerazione in base a quello che vi sto dicendo. Eh, ci sono persone che sono straricche, che si sono arricchite tantissimo attraverso tutto questo. Diciamo che Ron Hubbard è il fondatore di Scientology e il suo motto era se vuoi fare soldi fonda una chiesa e per chiesa intendeva un movimento religioso e tutto quello che ruota intorno a, alla spiritualità e ci sono dei voglio dire un fior fiore di fatturati dietro a, alla spiritualità quindi come discernere il vero dal falso Poi alla fine chi si fa pagare, anche se parla di spiritualità, è un po' eh, come quello che va dal cartomante e paga, questo è, poi chiaro, voglio dire, ci sono delle situazioni particolari, ci possono essere delle offerte che vengono fatte e, e quindi insomma poi in qualche modo queste persone se non hanno nient'altro se non fanno un altro lavoro e si dedicano totalmente a questo eh, sicuramente di qualcosa devono vivere no però appunto sempre fare molta attenzione a, a chi ci si rivolge e cercare di capire dentro noi stessi ma la cosa più importante è la strada che conduce a eh, alla verità è sempre quella che ci riconduce al centro di noi stessi quando noi per esempio abbiamo una problematica non riusciamo a risolvere quel problema o non è un problema perché ogni problema ha una soluzione oppure non vogliamo risolvere quel problema perché ci stiamo alimentando di quel problema oppure dobbiamo distaccarci da quel tipo di pensiero perché nel momento in cui noi ci distacchiamo e osserviamo, stacchiamo la nostra mente, come diceva il Buddha che la nostra mente rilassare la mente quindi è un distacco tale da tutto quello che può essere un problema quindi nel momento in cui noi distacchiamo, ci distacchiamo da quella che può essere un'ossessione, un problema, un uh, qualcosa, è chiaro che ovviamente ci dobbiamo occupare di tutte le cose, le bollette le dobbiamo pagare, sennò quello diventa il problema. Oppure, insomma, voglio dire, chi non riesce a pagare le bollette di questi tempi, ne ho sentite tante di persone che non riescono a pagare <ride> neanche le bollette, ecco, purtroppo, ahimè, e e quindi in qualche modo eh, se ne devono occupare però è anche vero che il pensiero nel momento in cui viene stornato l'attenzione viene stornato, stornata da quel problema automaticamente il problema si risolve ecco guardate anche voi le distrazioni no? la strategia della distrazione allora Dov'è concentrato attualmente il nostro pensiero? Sempre e soltanto su una determinata cosa, perché c'è un martellamento dei media, della società, eccetera, delle persone che parlano solo ed esclusivamente di un argomento. Allora, questo argomento è diventato ha invaso tutta la nostra vita, vorrebbe invadere tutta la nostra vita. Nel momento in cui noi ci distacchiamo però da quel tipo di invasione continua, noi entriamo in una dimensione diversa, una dimensione altra, una dimensione altra e alta, molto più alta, quindi che cosa vuole diciamo, un certo tipo di apparato eh, sistemico, diciamo così, per non utilizzare delle parole che poi in qualche modo possono essere bannate, no? E farci stare sempre nell'angoscia quindi chi è il falso profeta? il profeta con un occhio solo nel mio libro Galassia Media scelta, imposizione o manipolazione parlo della, dei media ai quali io appartengo ovviamente sono una giornalista professionista ho fatto parte per tanti anni ancora tutt'oggi ne faccio parte dei media mainstream quindi di questo io vedo sia i pregi che i difetti in passato erano pregi perché tutto quello che accadeva eh, per esempio quando è nata la televisione la televisione era diventata un ospite fisso nelle famiglie oggi dalla tv escono fuori eh, sempre e soltanto parole che fanno stare male quindi eh, riconoscere il vero dal falso per chi sta davanti sempre e ascolta sempre il profeta da un occhio solo così viene definito così l'ho definito sicuramente si trova di fronte a un uh, falso profeta perché perché quello che esce è non sempre la verità e quindi chi vuole conoscere la verità deve rivolgersi a qualcosa di eh, più grande quando Gesù si trovò di fronte io questo già ve l'ho detto in un'altra un lezione di fronte a Ponzio Pilato e Ponzio Pilato gli chiese qui dest veritas Qual è la verità? Gesù non rispose. E io quel, quel silenzio eh, non l'ho capito. Dico: ma come eh, Gesù Cristo, che era pronto a rispondere a tutti, a chiunque, Lui non risponde ad una domanda così importante. Sono andata a ricercarmi attraverso una ricerca profonda sia interiore che esteriore, e ho trovato la risposta attraverso Sant'Agostino. Sant'Agostino ha trovato la risposta nella domanda, ossia lui dice «Vi rest qui ad est», che è l'anagramma di «qui est veritas». Quindi vi rest qui ad est significa è l'uomo che tu hai di fronte. Ecco perché Gesù non ha risposto. Perché nella domanda era insita. E questo è. C'è qualche altro. Allora, dunque, vedo che non, eh, non avete più eh, domande, no? Quindi se non avete più domande da farmi, e visto che già è un'ora che siamo collegati, perché il tempo passa velocemente. E mh, vorrei eh, concludere anche in modo tale: sono qui che armeggio con il computer. Eh. Armeggio con il computer, dico visto che. Mh, che abbiamo superato anche un'ora e non voglio tediarvi né annoiarvi e voglio chiudere questa, questa nostra diciamo eh, non voglio definire la lezione questo nostro eh, contatto umano ecco con con alcune parole ecco mh, per ricordarci chi sono i falsi profeti che sono degli addormentatori di coscienze mediante un'apparente apertura e che Gesù è il metafisico che attraverso i vangeli ci spinge ad andare oltre l'esperienza umana e tramite il Verbo ci rivela i segreti della vita umana e del cosmo. Quindi dobbiamo... Ehm, elevare la nostra mente e la nostra coscienza al di sopra di un livello e di un qualsiasi problema, perché se riusciremo ad elevare il pensiero, eh, qualsiasi cosa noi possiamo eh, risolvere. E questo è quanto. Allora, eh, visto che adesso eh, non ci sono più domande, io voglio salutarvi e vi voglio eh, ringraziare eh, per essere stati presenti questa sera e vi aspetto per eh, il mese prossimo con eh, altre lezioni di Altra Natura e parleremo poi eh, questa volta non più di metafisica, perché comunque siamo entrati dentro eh, abbastanza, diciamo, in questa materia, ma eh, parleremo di movimenti settari, di storia delle religioni e di tutto ciò che riguarda, eh, appunto, guru e predicatori e molto, molto altro. Per cui eh, vi saluto e vi faccio tanti auguri, vi ringrazio per essere stati qui e, e ci vediamo nelle prossime elezioni di gennaio, in questo 2022, che sicuramente sarà per noi un anno di grande, eh, di grande gioia, gioia e di un futuro bello, perché noi ce lo creiamo il futuro, ce lo possiamo permettere. Grazie a tutti e buona serata.